Anche io ho deciso di dare il mio contributo gratuito al fine di aiutare i miei connazionali a superare questo periodo di crisi di paura e di stress così come faccio da più di dieci anni mi chiamo massimo pisani e col mio lavoro faccio in modo che le persone raggiungano la serenità e si sentano soddisfatti della propria vita come dicevo da più di dieci anni svolgo questa attività e più di 60 recensioni positive reali sul web possono garantire che posso aiutarti anche tramite video chat non faccio lo psicologo, ma faccio il motivatore personale ed insegno anche a distanza tecniche di ipnosi attiva. Nella descrizione qui sotto troverai i link ufficiali di Facebook e Google con le recensioni di chi si è rivolto a me ed ha risolto. Tutti noi tramite l'ultima ora su Rai News 24 o Google stiamo leggendo le novità del governo italiano che con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 2020, Conte, in merito alla situazione del coronavirus in Italia che ha posto la cittadinanza italiana a restare nel proprio domicilio ha creato non pochi problemi alla cittadinanza stessa con apposito modulo hanno definito e hanno stabilito l'autocertificazione per spostarsi da casa ha vietato l'assembramento nei posti pubblici e privati ha regolamentato l'entrata nei supermercati e luoghi pubblici persino sgarbi ma non solo lui uomo di spettacolo tutti gli uomini di spettacolo o della cultura in generale ha detto la sua circa la situazione in cui ci troviamo in che modo posso aiutarti posso darti dei suggerimenti pratici su come gestire ed evitare il panico e lo stress come gestire la paura dovuta alla situazione in generale che tutti noi stiamo vivendo. Non ultima la convivenza forzata nel nucleo familiare che può portare, che porta all'insopportazione col partner, con i figli, con alla base problemi e difficoltà nella comunicazione. Altri suggerimenti ovviamente pratici che vedremo soggettivamente ne discuteremo eventualmente privatamente. Contattami come descritto nel primo commento e sarò lieto davvero di aiutarti.